Non fate così perché c'è un problema, ve lo dico subito. A Genova hanno inaugurato un Pippo Point ma nelle ore notturne è stato travisato, per cui state attenti. Abbiamo scherzato, abbiamo riso e l'unità titola l'amarezza di Civati. Ma insomma, quando farò il segretario? L'unità sarà un giornale libero, ci sarà, saranno ospitate anche le posizioni degli altri, degli avversari, ma come si fa a fare un giornale così? Ma ve lo chiedo sinceramente, per settimane siamo andati avanti che c'era una pagina per Renzi, una per Cuperlo e una dice adesso tocca a Civati, volta la pagina c'è la pubblicità. Noi lo facciamo per sostenere l'editoria, però un po' di spazio consentirebbe a voi di rappresentarvi, vorrei vedere queste persone in tv, vorrei dare loro il protagonismo che si meritano. Prima di salire su questo palco mi è stata data una cartolina di una... Della Civoti numero 6415 Elisabetta si chiama, che cita Shakespeare quasi come Cooperlo: Ogni cosa è pronta se anche i nostri cuori lo sono, che è una bellissima frase. Ed è una frase da cui io voglio partire perché, vedete, noi abbiamo fatto una campagna bellissima, noi abbiamo vinto già, non è un motivo per non vincerlo, 8 di dicembre. Non è un'espressione retorica, abbiamo vinto già perché abbiamo scelto di mettere di fronte a tutti le cose in cui crediamo, le cose a cui teniamo, anche rischiando, sono stato attaccato perché a Sky ho detto che io voglio riconoscere i matrimoni a tutti, i matrimoni egualitari. però c'è bisogno di dire le cose che si pensano, c'è bisogno di avere coraggio, sono vent'anni che non diciamo le cose... Che dobbiamo dire e lì c'è della strategia finissima non le diciamo perché così andiamo a governare così vinciamo il risultato è che proprio perché non diciamo le cose con il coraggio e con la radicalità necessari che non vinciamo e non andiamo a governare o se lo facciamo dobbiamo sempre chiedere la mano a qualcuno che non è proprio dei nostri e allora siamo stati accompagnati dal cinismo tanto civati non vince ma come fanno a saperlo come fanno a sapere che c'è il flop delle primarie perché avevamo i falchi e le colombe che già erano sufficienti adesso aggiungiamo i gufi che siccome perdono ci stanno spiegando dalla mattina alla sera che non verrà a votare nessuno io ve lo chiedo per il pd non per noi per il pd andate a votare alle primarie il 19 di aprile abbiamo preso una strada sbagliata, l'8 di dicembre possiamo cambiare strada, possiamo prendere quella giusta, possiamo ricostruire il centro-sinistra, quella sinistra che non c'è più stata. Possiamo farlo noi e lo dobbiamo fare, che cosa aspettiamo ancora? Guardate che noi non abbiamo l'idea della politica perenne, noi non pensiamo di durare per sempre, io lo dico con una battuta, mia figlia non mi voterà mai.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 e abbiamo rimesso al centro della proposta politica la razionalità pura di Filippo Taddei una razionalità insidiosa perché magari ti mette in crisi ti fa guardare le cose, i numeri da un altro punto di vista l'abbiamo messa insieme alla passione di Beatrice Brignone quello che vi raccontava delle marche è vero io pensavo che noi saremmo andati così così nelle marche invece le marche sono una delle migliori regioni per noi e lei ha costruito un gruppo di persone commovente, perché le ha radunate prendendo un caffè, questa terribile moretta di fano, che non so se l'avete mai bevuta, è una cosa che cambia, secondo me i dirigenti del PD fa benissimo. E li, ha invitati, e li ha invitati a partecipare come abbiamo fatto tutti noi. E quando siamo stati nella terra dei fuochi, e facciamo un applauso perché noi siamo gli estintori di quei fuochi. Ho incontrato Marco e Gennaro che ne hanno fatti di tutti i colori, ad un certo punto, così abbassiamo un po' la tensione, mi, mi hanno segnalato che a Porti ci avevano sospeso il tesseramento perché c'era la partita del Napoli, perché siamo anche un paese simpatico. Ma loro hanno dovuto fare una battaglia costante, sono loro i due eroi di questa campagna congressuale, li voglio salutare, non so se sono qui, ma loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. E sono stato in posti dove non ci va mai nessuno. Quando mi è capitato di andare a trovare dei circoli del PD e mi hanno detto l'ultimo che abbiamo visto era Paietta, dico mazza, oh, qua non viene proprio nessuno. Sono stato a Taranto e mi hanno spiegato che c'è qualcuno, che si chiama Anna Finocchiaro, perché noi non mi li facciamo, che ha fatto le primarie a Taranto e non è più tornata a fare politica. E queste sono le cose che non sono accettabili. E allora noi abbiamo girato il paese... Abbiamo un'altra prima serata, non siamo tanto in tv, preferiamo passare le prime serate della prossima settimana a Isernia, mi fermerò a Eboli, per dare un'idea, senza, cioè è un caso. Andremo in Abruzzo, andremo a Bruxelles e chiuderemo la campagna elettorale in Sardegna, a Cagliari per l'ultimo discorso e a Olbia silenziosi, perché bisogna avere l'umiltà e il rispetto per i disastri che la nostra incuria ha provocato nel nostro paese. Siamo stati in posti incredibili, quando sono andato a Cazzano di Tramigna, un mio amico, si chiama Luca Sofri, vuota Renzi ma gli vogliamo bene uguale, mi ha chiamato e mi ha detto questo te lo sei inventato, non esiste Cazzano. E invece c'era, siamo stati in posti impensabili da Pizzo Calabro, loro dicono la magica cornice di Pizzo, è vera, c'è una magica cornice, siamo stati a carugate, ad a scusate, siamo stati soprattutto a scusate, perché abbiamo capito che c'era un disagio forte nei confronti della politica e c'è un disagio perché questo è un paese in cui ci siamo rassegnati. Quando sono stato a Nardò, lo cito spesso, ma lo voglio fare anche questa sera, sono stato a Nardò un'estate, ero in vacanza e ho visitato quel campo dove i braccianti stranieri erano in rivolta e mi hanno detto molti dei conoscitori, degli esperti mi hanno detto Pippo non ti indignare qui si è sempre fatto così, ecco io vorrei che questo fosse il paese in cui così non si fa più, in cui così non si fa più la politica, non si concepiscono i rapporti di lavoro, non si guarda con distacco perché questo è distacco, capite, ci parlano di lontananza dalla politica, ma la colpa è che il distacco l'abbiamo creato noi, con i nostri atteggiamenti, con lo stile di vita, con i comportamenti, con le parole, parliamo un linguaggio strano, un gergo, parliamo un politichese strettissimo, facciamo i conti, prima ho sentito Cassone, Cassone l'ha toccata piano stasera, avete notato, è stato gentile, gli piace molto questo centrodestra nuovo, così... Capita, ci sono anche, tra, i, tra di noi ci sono persone così. E in questo. No, in, se però è stato in Parlamento tutto torna, abbiamo sette parlamentari di maggioranza, c'è anche Gall, che è un additivo, non si sa, io non sapevo che cosa fosse finché non sono arrivato alla Camera. Allora io vorrei che ribaltassimo questo quadro, lo facessimo con una leva fortissima che era presentata da voi. Che tornassimo a parlare il linguaggio del, del coraggio, della passione, della voglia di cambiare, un linguaggio che è nuovissimo, avete visto, a parte Fabio Fazio, ma insomma abbiamo fatto una campagna creativa, bellissima, l'abbiamo fatta con il web, e mi dicono strano, ci va, ti usa il web, che cosa bisogna usare? Siamo nel 3000, dice Checo Zalone, siamo nel 3000 e però abbiamo un sapore antico con cui abbiamo voluto accompagnare le nostre parole e le nostre iniziative, perché io lo voglio dire, della prima repubblica qualcuno ci vuole tornare a un progetto baleniero, e della prima repubblica io non voglio l'accordicchio, il proporzionale, non voglio che i politici decidano il governo senza dirglielo agli elettori prima, pensate che furbi che sono, io della prima repubblica voglio recuperare una storia che abbiamo buttato via in questi venti anni. Una storia che mi fa pensare che quel Fabrizio Cicchito, che citava Casson è l'unico esponente della sinistra lombardiana di cui si parli ancora, guardate che grave, una storia che ci fa risalire, prima un signore mi dice io sono dell'Ampi, parla dell'Ampi, lo faccio sempre perché questa idea di aver voluto cambiare la Costituzione con Berlusconi non era solo discutibile, era proprio sbagliata. Tornare indietro significa riprendere, l'altro giorno l'ho citato, Alexander Langer, leggetelo ragazzi Alexander Langer, significa tornare all'uso delle parole quando c'è stata un'inflazione nell'uso della parola austerità in questi anni e l'austerità di Berlinguer era la cosa più lontana da questa, lo voglio dire perché quel discorso del 77 è bellissimo, è un discorso Totalmente sbagliato dal punto di vista tattico, il paese stava andando da un'altra parte, ma era giustissimo dal punto di vista strategico. Parlava di un cambiamento nel modello di sviluppo, nei consumi, nei rapporti e nelle relazioni del lavoro. Parlava per i prossimi anni. E poi alla fine Berlinguer diceva, mando il compagno napolitano a parlare con le istituzioni, e eh, l'aveva già capito, mando il compagno Tortorella a parlare con le forze sociali, e mando a Sorrosa con gli intellettuali. Era anche bravo a distribuire i compiti, voglio dire. Eh? Però è questa idea di partito che noi non, non ci fermiamo qui. Noi seguiamo Giovanni Diamanti quando ci dice facciamo il porta a porta, facciamolo davvero, lo farò anch'io, facciamolo insieme in questi giorni. Se c'è da fare un lavoro in quel primo giorno di cui mi chiedeva Fazio, è quello di tornare a stare in giro per il paese, sui luoghi di lavoro, dove è più difficile e dove sembrava impossibile che fosse così difficile. In provincia di Ancona, in quel Friuli fortunato, governato da Deborah Serracchiani, che io stimo, me l'hanno chiesto in tanti, a Bologna abbiamo fatto una bellissima iniziativa, anche se non ci vota. Noi continueremo a stimare le persone al di là delle emozioni. Pensate che strano, che bizzarria. E dicevo... Attenzione perché... Anche dove eravamo più felici, dove eravamo più fortunati, stiamo incontrando delle grosse difficoltà. E se penso, posso dirlo, io abito vicino ad Arcore, nella fase di urna, diciamo. Cioè di notte lì, un casino. Però ho vissuto, ve lo voglio dire da Monsese, da Brianzolo, abbiamo buttato via vent'anni con la Lega, con l'idea di separare il paese, di stabilire chi stava bene e chi stava male. E abbiamo sbagliato, era una linea immaginò, era una linea dettata dalla propaganda, che non spiegava le cose e che ci ha privato della possibilità di discutere tutti insieme di una questione che era nazionale ed europea. E allora vorrei che fossimo in quei luoghi nelle prossime settimane, che facessimo quello che ci chiedeva quell'Enrico, lo facessimo noi, lo facessimo con lo spirito di sempre, con la tecnologia, con Elish Line, con i ragazzi che avete visto, che lo facessimo però perché ci crediamo. E dopo un po' ci sarà qualcuno che ci crederà più di noi e, e saremo sostituiti. Pensate che cosa naturale, un corso naturale delle cose. E io voglio insistere, prendo anch'io l'acqua, posso fare questa scena? L'ultima volta che l'ho fatto siccome me l'ha passata Rinzi, e io ho detto è come coppie Bartali è girata nelle redazioni voce che fosse preparata. Ma dico, ma ragazzi, guardate che siamo persone normali, ci vengono delle cioè io non è che proprio non devo parlare con nessuno, altrimenti è un po' un guaio fare il segretario, poi capite che questa cosa dell'acqua agevola il lavoro in futuro, quando Renzi prenderà poco meno di noi, ci rimarrà un po' male, bisognerà passargli anche qualcosa di più forte. E in questo discorso inedito un discorso che non, non è mai stato tenuto che vogliamo fare al paese un discorso affogato nelle timidezze fino ad oggi un discorso che si è trasformato in parole difficili da udire come se fossero perché dicevo la balena prima perché sono quegli ultrasuoni dei cetacei non parliamo più con nessuno non siamo comprensibili in quel discorso che non abbiamo mai fatto e che voglio farvi questa sera, vorrei dire alcune cose molto semplici. Perché noi siamo semplici. La prima la rivolgo al Vaffa Day di Genova. In queste settimane ne sono volati di tutti i colori. Le prendevo dal governo e le prendevo da Grillo. Un parlamentare del 5 Stelle mi ha paragonato a Borghezio. Ci sono anche rimasto male io. Cioè, <ride> voglio dire, non so che cosa c'entro che cos'è un Borghezio. Loro dicono che si può, lo dicono, no? Non siamo né di destra né di sinistra, io glielo voglio dire, non sono mai stato snob nei loro confronti, ho cercato in tutti i modi di spiegare che questa primavera è passato un treno che abbiamo voluto perdere, però la frase non è né di destra né di sinistra, è una frase di destra, è la frase più di destra che si sia mai pronunciata. voglio dire che da una settimana sto cercando il numero di telefono di Ligabue, non ce lo sto facendo ho mobilitato di tutto, Max Casacci tutti era da Fazio? No, allora è allora un complotto allora Ligabue dice che non ci viene a votare, io insisto ci metto un po' più di convinzione con Prodi che con Ligabue, però anche con Ligabue insisto perché lui ha fatto questa canzone, Una vita da mediano in realtà la canzone del PD fino all'8 dicembre è stata è una vita che mediamo. Mediamo per qualsiasi cosa, cerchiamo i compromessi. Guardate, sull'omofobia, sull'omofobia, penso a Daniele Viotti e alle sue battaglie, siccome il PDL non ci voleva votare la legge, siamo riusciti a fare la mediazione con Buttiglione. Abbiamo cercato qualcuno con cui mediare in sala. Dice, c'è qualcuno con cui mediare? Ci andiamo. Vinetti? Etti, etti. Ve la ricordate? Eh... Allora io voglio dire che dobbiamo iniziare a rivolgerci non alle etichette, non alle convenienze, alle consuetudini, dobbiamo rivolgerci alle persone. Io in questi mesi ne ho incontrate come voi tantissime. ho incontrato due ragazzi a Palermo che non riuscivano a iscriversi al PD. Avete presente quelle facce da giovani entusiasti che ti guardano e ti spiegano? Una sera siamo andati ma al citofono non rispondevano. Siamo tornati, intanto facevano le tessere tutti eh, ma loro due non ce la fanno, e andavano insieme come i carabinieri. Lo facevano? No, perché come dire per spalleggiarsi anche un po'. La sera dopo c'era una riunione, la terza sera sono venuti da me. Ecco, io quei due ragazzi di Palermo li voglio abbracciare, voglio rivolgermi a loro in queste settimane. Non ci siamo e non ci siamo rivolti alle donne come avremmo potuto e dovuto, anche perché siamo tutti maschi e abbiamo un sacco di problemi, io me ne sono reso conto. E forse dovremmo fare un'operazione culturale straordinaria da questo punto di vista. Non ci siamo rivolti ai ragazzi più giovani, ci definiamo giovani noi, che abbiamo 40 anni. perché Sapete perché non lo facciamo? Perché sono radicali, perché sono imprevedibili, perché sono liberi. E allora sono pericolosi. E infatti, segnalo con malessere, che non ci hanno votato più. I ragazzi, piuttosto che votare il PD in questi anni, hanno fatto la croce sul banchetto della cabina elettorale, sono usciti dalla scheda. La maggioranza di quelli più giovani di me ha votato il Movimento 5 Stelle, la maggioranza assoluta. E vi do altri due indizi. Le persone molto acculturate, e le persone molto povere hanno votato il Movimento 5 Stelle. Forse qualche riflessione ce la dovremmo fare, anche noi. E non ci siamo rivolti alle persone, pensate che partito strano, un partito che non si rivolge alle persone che vanno a votare, Perti ci citava il referendum, il referendum sull'acqua, posso dire di essere stato uno dei pochi dirigenti nazionali del PD a dire da subito che avremmo dovuto interpretare quella battaglia, mi sembrava visto che si parla di acqua di essere quella particella di sodio della pubblicità, eravamo io e realaci a ricordare quella battaglia che era una battaglia di democrazia, che è stata salutata dal voto di 27 milioni di persone, che sono più della somma di tutti i principali partiti che stanno in Parlamento in questo momento. Sono battaglie che fanno quelli che ci credono, come quando mi chiamò Arturo Parisi, mi chiamò che eravamo in vacanza e mi disse ho chiamato tutti ma non mi risponde nessuno, si è rimasto l'ultimo e lì ho capito di essere influente, no? Parisi aveva chiamato tutti, quelli che tutta l'agenda. E lui aveva, ne aveva tanti di numeri. E mi dice, guarda, sto facendo un referendum per il Mattarellum. E dico, però sempre a me me le dovete far fare queste cose. E dico, va bene, ci siamo messi con gli stessi ragazzi che avete sentito parlare questa sera. Abbiamo fatto la nostra parte e tutti insieme abbiamo raccolto un milione e mezzo di firme per tornare al Mattarellum. E capirete l'imbarazzo di quando mi sono trovato in Parlamento a votare la mozione Giachetti e il PD mi ha chiesto di votare contro. Una battaglia che avevamo interpretato tutti insieme perché bisognava fare le riforme, perché altrimenti cadeva il governo, perché si doveva andare al 2015, che poi non è nemmeno il 2015 perché hanno già detto che c'è l'Expo. Io ho già detto che nel 2016 ho un matrimonio, così andiamo al 2017. No, perché sta diventando un gioco un po' pericoloso. Le persone che votano, che partecipano, non abbiamo considerato. Non abbiamo considerato gli arrabbiati, la settimana scorsa sulla vicenda della Cancellieri, ho dovuto aprire uno spazio insultacivati per dare almeno un bersaglio, perché no, eh, guardate che l'amarezza è tanta e vorrei dirlo perché mi accusano di essere strumentale, di avere giocato, ho letto Gad Lerner che vota per Cuperlo, ma... ma non era contro D'Alema Gad Lerner, io non capisco più niente, no davvero non lo capisco, e Gad Lerner dice che sono a rivista, che ho calcolato le mosse, voglio dire a Gad Lerner e a tutti voi che io come voi sono stato male in questi mesi,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 Permettetemi di dire che il motivo per cui cerchiamo di superare questo disincanto e questa amarezza è che vogliamo rimettere insieme le due Italie. Ne ha parlato il citatissimo sindaco di New York, De Blasio. Lui ha parlato di due città, di chi sta molto bene e di chi sta immensamente male, che dovrebbero essere una chiave di lettura, forse l'unica, la più importante della sinistra. E questa questione delle due Italie deve ossessionarci, e farci una testa così, più o meno come i capelli del figlio del sindaco di New York, non so se avete presente, no, il frumentum, come dire, il nostro momento. E allora l'Italia si divide non secondo le linee di demarcazione e di frattura che ci hanno raccontato in questi ultimi anni, non si divide tra pubblico e privato, troppo facile, ma dove deve stare il pubblico e dove deve andare il privato, perché qui le cose si sono piuttosto confuse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 Abbiamo fatto un po' di caricature anche noi, vi ricordate quando c'erano Prodi e Padoa Schioppa? Tutti a fare gli spiritosi, però loro il contrasto all'evasione fiscale erano riusciti a farlo. E casualmente, quando è tornato Berlusconi al governo, ha tolto tutti i vincoli, i limiti per i passaggi di denaro che strano, vero? E se noi ci crediamo dobbiamo fare una battaglia per rendere automatico, centralizzato il fisco, per consentire alle persone di usare la propria dichiarazione di redditi perché lo Stato è già pronto gliela fa lo Stato perché tutto è trasparente perché non ci sono scherzi né trucchi, diciamolo ci fa perdere voti, secondo me no, secondo me no perché a furia di rassicurare i moderati, che poi chi sono questi moderati? Ma voi dicono, io sono un'indagine sui moderati faremo a furia di rassicurare i moderati ci siamo accorti che moderatamente votavano Grillo eh sì, li abbiamo talmente rassicurati che abbiamo perso le elezioni perché ci è mancato quella forza, quella determinazione, quel rigore che ci chiedeva un paese diseguale, un paese duro per troppe persone. Questo è stato il nostro limite più forte. Insomma io voglio rimettere insieme le Italie, voglio farle insieme a voi tra chi ha le possibilità e chi non le ha. Prima ho sentito Toci. Possiamo fare un applauso a Walter Tocci, perché a me un po' mi commuove. Walter Tocci, io non so perché, per me è un leader europeo, era uno che dovevamo andare in tv tutte le sere, cioè è un grande esponente di una tradizione che non è la mia, noi siamo considerati gli eretici, lui era un ortodosso, leggete il suo libro, è bellissimo, il suo libro... È forte, racconta la storia di questi vent'anni. Bene, Walter, prima dicevo una cosa che mi ha colpito, perché noi abbiamo fatto delle promesse e guardate che la vicenda sull'Imu è la vicenda più dolorosa. Noi vi abbiamo fatto scrivere e firmare una carta di intenti che diceva che non avremmo mai abbassato le tasse sul patrimonio prima di fare quello che dovevamo sulle tasse sul lavoro, di favorire... Chi produce in questo paese, i lavoratori, gli imprenditori? Avevamo detto così, l'avevamo promesso, l'abbiamo detto fino alla sera in cui abbiamo sospeso l'IMU per tutti. Una manovra diseguale, una scelta sbagliatissima, una scelta che nessuno riesce a spiegarsi. Allora torniamo lì, diventiamo il partito della produzione, della produzione che è in difficoltà, abbassiamo le tasse per chi lavora, troviamo il modo di recuperare tutte le risorse per dare un sostegno al reddito, anche su questo lo voglio dire, adesso del reddito minimo iniziamo a parlare anche noi, l'anno scorso lo faceva solo un gruppetto che si chiamava Prossima Italia, che è un po' la radice di tutto questo, lo faceva, faceva Nicky Vendola e poi l'ha usato Beppe Grillo in campagna elettorale, vi ricordate con quella proposta eccessiva dal punto di vista numerico, ma che rispondeva a un'esigenza. Il sostegno al reddito non deve esserci solo quando si perde il lavoro, ci deve essere anche quando lo si cerca il lavoro, quando si perde un lavoro e si ha un intervallo di tempo, quando c'è il precariato e bisogna dirlo, dobbiamo tornare alle parole antiche, precario fa rima con salario e fa rima con orario e non lo dice nessuno. Ma guardate, ricordatevela questa cosa, perché i precari sono semplicemente dei lavoratori che non hanno diritti e non hanno neanche uno stipendio. È abbastanza grossa come cosa. E allora noi siamo, in queste due Italia, siamo un'Italia diversa. Ci sono quelli che hanno già deciso tutto e ci sono quelli che non possono decidere mai. Ci sono quelli che sanno già come vanno le elezioni, le primarie, lo spread, le manovre. Poi i conti non tornano perché non c'è la copertura, mannaggia la miseria. E c'è chi vorrebbe farle andare diversamente queste cose. E c'è tra di noi. Poi si offendono tutti. Però è possibile che io sia l'unico a parlare dei 101, dei candidati che si presentano alle elezioni? Perché non è una cosa diversa dalle altre che vi ho raccontato. Allora c'è un'Italia di chi dice quello che fa e c'è l'Italia di chi fa quello che non può dire. E non lo può ammettere neanche ora e non lo dirà mai. A me non sembra normale, io quando farò il segretario chiamerò ogni parlamentare di questa legislatura e prima di ricandidarlo e di affidarlo alle primarie per la vostra scelta chiederò di raccontarmi come ha vissuto quei giorni e vorrò trasferirvi queste informazioni perché altrimenti noi il patto tra di noi non lo ricostruiamo più e la fiducia che chiediamo ai cittadini non la recuperiamo nemmeno nel nostro gruppo dirigente. Le due Italie, dicevo prima, stiamo attenti a come le disegniamo però, perché chi mette i giovani contro i vecchi fa un'operazione un po' superficiale, diciamolo a Bologna, diciamolo in un paese che sta diventando anziano. Io per esempio in questi ultimi sei mesi sono invecchiato di 15 anni, per cui mi sto ponendo il problema. In questo paese, vi ricordate, c'era... Virgilio, Virgilio era un esponente del PD Veltroniano, bucolico, e diceva, e raccontò questa scena nel secondo libro dell'Eneide: è fortissima, quella di Enea ed Anchise. Il problema è che noi abbiamo Anchise che porta sulle spalle Enea, i nipotini, che deve pagare con la sua pensione l'università dei nipoti. Guardate che è una cosa drammatica: è un paese che non funziona, ma dobbiamo provare insieme a cambiare questi rapporti di forza.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 Culturale di qualcosa di diverso la disuguaglianza si supera con tre ingredienti le condizioni materiali la scuola e fatemi fare una pausa teatrale sulla scuola e si supera con un terzo ingrediente fondamentale che è quello di non avere bisogno degli amici degli amici per fare carriera guardate che questa quando eravamo quando eravamo in regione lombardia ad un certo punto con Carlo Monguzzi proponemmo un ordine del giorno in cui chiedevamo che una quota di minoranza fosse riservata negli incarichi della regione a chi non era di comunione e liberazione, un 25% e rischiò di passare in aula questa mozione. E io voglio dirlo questa sera, mi vedrete ancora all'Estragon, non mi vedrete al meeting di Rimini. adesso su... eh, non esagerate ci sono andati tutti eh. sono io che sono strano e voglio dire una cosa non sopporto più la politica e se lo faccio buttatemi giù dal podio dal palco, da qualsiasi cosa non sopporto più la politica che si commuove e poi smette di parlare di Lampedusa dei disastri ambientali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 Che poi non è una conclusione, potrebbe essere anche il primo discorso da segretario, voglio dire ci portiamo avanti col lavoro. Io voglio dirvi una cosa che vi chiedo, di un atteggiamento da mantenere in questi prossimi giorni. Dicevo prima non cambieremo lo stile, non c'è motivo di farlo, non siamo sorpresi, le cose sono andate già molto bene ma possono andare meglio. Quello che vi chiedo però è di essere determinati, di non farvi spaventare, di non avere paura lo chiederò a tutto il PD, ma lo chiedo soprattutto a voi. Non è tempo di vaffanculo, a me fa piacere che ci sia stato il vaffadei, Day, però fortunatamente forse hanno finito di urlare e possiamo provare a fare un po' di politica, possiamo farla insieme, anche a loro, eh, perché non c'è nessun problema a confrontarsi, l'ho chiesto per mesi inutilmente, però non è il momento di mandare nessuno a quel paese, è il momento di far entrare tutti in un paese nuovo, che è il nostro, Pensate che cambio di, di scenario, che cosa forte. È un po' come quando si decidono le vacanze, no? Amore, portami in un posto dove non siamo mai stati. Ti porto in Italia. Ti porto in un'Italia diversa, però. Ti porto in un'Italia che abbia l'agricoltura di Carlin Petrini e la banda larga di Juan Carlos de Martin. Ti porto in un'Italia nella quale i diritti dei lavoratori siano rispettati tutti, perché averli tolti a qualcuno ha penalizzato tutta la catena del lavoro. Era una cosa che mi avevano insegnato da piccolo, che non andava fatta e che è successa. Ti porto in un'Italia dove la Costituzione in fabbrica è rispettata e ha fatto bene Maurizio Landini a essere ostinato, ha fatto benissimo. Ti porto in un'Italia dove sappiamo l'inglese ma le cose scomode le chiamiamo in italiano, questa spending review facciamo qualcosa, non con... questa storia della siringa, l'ho detto anche l'altra sera, ci ossessiona, ma perché una siringa deve costare 5 euro? Ma Andiamo a prendere quello che le paga così, ma dobbiamo fare la riforma di Calderoli, forse possiamo intervenire immediatamente, il PD è diffuso in tutta Italia, isole comprese. Può attivarsi, può dare l'idea che siamo un partito che si mobilita, che fa campagna, che coinvolge i suoi amministratori, è in quell'Italia che ci dobbiamo portare tutti, dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo, dobbiamo fare in modo che gli imprenditori che internazionalizzano, che investono sulla ricerca, e guardate che ce lo chiedono lo possano fare senza dover salire su una caravella, senza avere alle spalle un paese che non è credibile, un paese incerto, un paese con una classe dirigente che non è né carne né pesce, perché questo è il problema. In un'Italia così io ci voglio vivere e voglio pensare che potremmo stare bene in tanti, però per stare bene in tanti, perché l'argomento è forte, non mi dicono, "Ci quando diventi segretario io voto il PD, è eh, così, però eh, eh, devi fare uno sforzo prima. Devi venire lotto, se no io non divento segretario, mi pare chiaro ed evidente. Perché c'è un motivo che è la ragione per cui siamo ancora in questo partito e lo siamo orgogliosamente, perché crediamo in un partito. Immaginate un PD con SEL, l'unico partito italiano con un funzionamento democratico. E immaginate un partito che organizza i tantissimi, i molti. Guardate che la questione è sempre stata questa nella storia dell'umanità. I molti organizzati che riescono a cambiare gli equilibri di potere, che riescono a cambiare i rapporti di forza, altrimenti vincono i pochi e noi dobbiamo essere quella cosa. Dimenticatevi le etichette, le correnti, dimenticatevi quello che è successo, chiudete gli occhi per un momento ma poi teneteli aperti, occhi asciutti nella notte scura come dice quella canzone, teneteli aperti e guardiamo insieme molto lontano. In realtà ho finito. Grazie. Giulia dov'è? Giulia c'è. C'è Giulia. Giulia Giulia c'è. Giulia Posso fare una cosa in più che non è all'americana ma è alla veronese perché io sono innamorato di Giulia e le sto facendo fare come dire, una vita un po' così, insomma non è proprio il massimo sapere che sono in Abruzzo, per voi magari è interessante, per lei è un po' meno. Giulia non c'è, mi ha mollato, è una tragedia. È imbarazzatissima ma la voglio baciare qui davanti a tutti. Adesso c'è il vero motivo per cui siete qui, Marta, sui tubi, che è un po' come il PD che è sui tubi da un sacco di tempo. Grazie a tutti, un abbraccio fortissimo.